Questo è il mio libro degli ospiti. Si clicca sul libro degli ospiti per lasciare un commento. Esempio. Ciao. Abbiamo 30 sec secondi per inserirlo. Mi fa piacere. Mi scrivo, mi... A piacere che eh, tu ci sia stato ok e adesso uh, invio per uh, poter uh, vedere il uh, commento mm, basta che uh, mm, nella chat locale io metta slash 1 list invio e vedete eh, che mi restituisce i commenti che sono eh, stati lasciati è molto davvero interessante da utilizzare nelle, nelle attività online per avere un report di quanto è stato fatto.